andiamo un po' da vicino direi che il risultato è più che buono ciao brava gente abbiamo qua un po' di roba non sposto l'inquadratura quindi stocchino ma prima le presentazioni vi faccio vedere il video perché l'avete visto poco oggi ci ha degnato della sua presenza quindi uno al mio eccolo qua bravo Gigi Adesso tocca me vita. Benita? Bravo. Avete visto che c'è niente che dico? Bravo. Infetto. Bravo. Adesso cominciamo. La banana è perché secondo me avrò bisogno di energie. L'obiettivo di oggi è avere una superficie come questa, nera che sembra antica, su questa forbice che è antica, però è arrugginita. È arrivata a vita di nuovo. Ogni volta che vieni, devi pagare il pegno di leciamo, va bene? Io praticamente sono il loro zerbino, sono il loro tappetino. Vengono e si puliscono le zampe. Vabbè. Quindi Quindi la prima ipotesi era smontarla questa forbice però poi eh, mi sono accorto che essendo una forbice, forbice vecchia eh, il sistema di bloccaggio io non l'ho capito bene perché c'è un dado, un semplice, uno che sembra un semplice dado che però eh, in qualche modo non so se è per il tempo che si è incollato con la ruggine o per cosa è solidale alla lama a sua volta però è anche cioè il, il dado è solidale alla lama lo stesso dado è solidale al perno filettato che passa dall'altra e questa è la parte libera quindi siccome ha una chiusura pressoché perfetta perché le forbici devono avere un inizio di interferenza in un certo punto quindi qui va più che bene perché è l'apertura della tua mano perché diversamente cadrebbe, eh, cadrebbe già se un po' mossa comunque è stata sforzata però è pressoché perfetta di fatti questa non è una carta facile da tagliare, io l'ho appena affilata. Vedete? E l'ha tagliata. Il fatto è che subito me l'ha andata ad affilare, eh, poi però è la mamma di un mio amico, quindi ciao mamma del mio amico, ciao mio amico. Non dico i nomi perché giustamente eh, però siccome è così, eh, voglio improvvisare e rendergliela in un modo un pochettino che. non sia proprio solo una filata, eh! Allora, cosa facciamo? Io l'ho già fatto qui, come dicevo, questo procedimento e il risultato è più che soddisfacente. Adesso giù di bruscia, si chiama bruscia nel mio dialetto. a pulire dalla ruggine. Ovviamente io il filo l'ho già fatto, come ho detto, qua oggi andrò un pochettino a renderlo da riprendere, ma sarà una cosa minima. Qua ecco è di meno, è meno secca la ruggine, è meno... cioè non lo so. Eppure sono durame che sono adiacenti. Lo faccio anche qua. Poi dopo vediamo che scamotaggio ho trovato per non smontarla e comunque impedire alla ruggine di andare avanti. Ecco, questi pochi colpi sono sufficienti. Adesso qua io ho della carta blu, che è quella che ho usato quando ho fatto quella lì, e siccome non si butta niente, bisogna togliere la polvere. Ora comincia il lavoro un po'. Una cosa, ho dimenticato l'acqua. Vabbè, facciamo il primo trattamento e poi vado a prendere l'acqua perché eh, cosa succede che questa sostanza qua è metal chrome. Questo si usa sulle stupe di ghisa per riportare al nero bello quello e ovviamente dopo usato va bruciato, cioè deve rilasciare i suoi fumi perché comunque è inevitabile che abbia dentro qualcosa di un po' grasso che lo fa diventare una pasta che può essere spalmata quindi facciamo un primo pezzo con il metal chrome. è sufficiente questa quantità di applicazione poi va spalmata non la spalmerò con quello che ho appena usato che è sporco di ruggine però lo giro dall'alto. adesso poi magari zoom in post produzione Deve fare attenzione a non tagliarsi, io l'ho già affilata e comunque voglio che il nero vada da tutte le parti, quindi. Ecco, vedete come già procede bene. Ma magari cambio inquadratura, cerco di mettere la ripresa da parte. Scusate un secondo, mentre prendo anche l'acqua ok ho preso anche l'acqua perché servirà che noi oggi sfiammiamo il metal chrome con, eh, col cannello ho aperto anche una finestra perché queste cose in realtà sarebbe meglio farle all'aperto allora qua adesso è un po' sporco però qui è molto carico di, di metal chrome questa è una cosa che si deve solo stendere così anzi poi tenteremo di rimuovere l'eccesso in tutti i modi come vedrete quindi la uso per fare la, la parte esterna dell'altra lama che è poco rovinata. poi quando sono alla fine che ho più poco di questo materiale sulla carta mi occupo del centro che comunque se avrà delle sfumature sarà Né più né meno che darà un effetto di antico perché noi comunque togliendo l'eccesso vedrete che diventerà tutto quasi uniforme Ecco adesso mi ricarico di metal chrome come vedete ne ho messo veramente poco eppure ormai si è sporcato qua bisogna per forza metterne dell'altro ok abbiamo fatto in questo senso adesso siccome voglio che se lo carica dentro qua visto che non la smonto lo metto qui è molto duro perché è vecchio però tanto a noi non interessa la parte oleosa quella parte oleosa la bruceremo col cannello interessa quello che è. rimane ecco vedete io spero che vedete io l'ho messo qui adesso Innanzitutto lo carico un po' nel movimento Così che fin tanto che poi uso la forbice si lo carica bene dentro E poi prendo lo stesso pezzo che era già sporco Lo ricarico di nuovo per andare a fare il manico Dando una quantità in eccesso minima Perché il manico, il manico comunque Essendo più maneggiato non inveccherà cioè si, si mantiene da solo Non ha bisogno di un trattamento Il problema di questo manico è che è sporco di vernice e eh, quello rimarrà, perché non, non ho niente. Ok, io direi di prendere un altro... Ah, questo l'ho già bello carico, vedete? Questa è tutta roba che è buona, ma rimane da una volta all'altra. Mi serve per andare a spingere un po' bene dove voglio che copia. Comunque sia, adesso è arrivato il momento di fare un po' bene il manico, quindi penso che prenderò uno strato pulito per avere l'impugnatura. Così. Con questa vado a prendere una palla di queste qua sulla quale metto del Metal Chrome. Se riesco. È molto moto più morbida, in origine allora ecco volevo l'impugnatura ma non sono posato sul qua vabbè fino a quando non schiacci non è che ne lascia più di tanto allora adesso mentre abbiamo molto materiale <ride> guardate solo quanto è secco eppure va bene lo stesso ci facciamo questa lama in modo grosso lama, e ne lasciamo posata, perché poi ci sarebbe da ricarica muoviamo ad minchiam intorno al centro l'altra parte di lama andiamo a fare anche il manico forse c'è bisogno di una ricarica ecco. adesso tolgo un po' vabbè usiamo quello pulito e basta allora ricarichiamo Alla fine è come verniciare, verniciare con una spugna. Qui di nuovo ne metto una goccia e glielo faccio caricare dentro e poi vengo a prendere... Non lo carica il balordo, devo tenere per me, è proprio molto ricco. Però, come dicevo, quello che interessa a noi ce l'ha e lo mantiene. manico molto più leggeri eh, perché sennò poi si diventa scemo bene io direi che siamo pronti per una prima sfiammata perché l'acqua perché allora eh, i metalli eh, hanno un trattamento termico io adesso non lo so se queste forbici ma credo sono buone a me sembra quando le ho affidate mi sembrava che il metallo fosse buono poi d'altronde sono fatte antiche, quindi <ride> una volta i materiali, ognun, ogni attrezzo era fatto con il materiale giusto per fare il lavoro per il quale era previsto. Quindi adesso diamo una prima schiamata e per controllare la temperatura immergiamo in acqua. Se frigge abbiamo ecceduto, ma non dovrebbe, almeno io lascia, non mi è successo questo. Qua farò più attenzione perché sono più piccole. Un'ultima piccola grattata per, per spandere un po' bene e per fare dove la sagoma era più difficile e nel mentre ci, ci aiuta già nel toglierne un po' ecco visto che è già un po' asciutto, magari lo tappo eh? bene andiamo a sfiammare allora devo solo farlo fumare quindi io considerato il tutto direi che se faccio così la forbice rimane abbastanza aperta perché è giusto che sia così da lavorare in un pezzo pezzone bene, adesso partiamo cercando di non dar fuoco a tutto Questa bomboletta è ancora abbastanza nuova, non posso inclinare, quindi la lascerò ferma e ci muovo davanti la forbice. L'obiettivo qui è scaldare e lavorare la parte oleosa diciamo, di questa sostanza, ecco. Quello che va fatto in esterno, perché poi comincia a fumare. Controllo la temperatura alla buona eh, Facciamo lavorare anche un po' in superficie Avvicinare al naso, anche senza respirare, che è decisamente meglio ma ti fa rendere conto di, di che temperatura stai raggiungendo adesso qua a Spagna sarà 70-80 gradi fai vicino a 100 ma a 100 non c'è perché non sprigola no, a sprigolato allora te lavamo a 100 fai che mi possa essere sbagliato fino a 150 non c'è assolutamente problema siccome 200 è la temperatura di rinvenimento del, di solito dei materiali trattati quando si parla di acciaio, allora 200 è un problema, ma quelli non erano 200, hanno smesso troppo subito. Qua il problema c'è meno, anzi, qua se, se ti sbagli e entri nella fascia del rinvenimento, che attenzione, il rinvenimento dura ore, quindi se io adesso lo porto a 200 gradi e ci rimane 10 minuti, non succede assolutamente niente, cioè non cambia niente, dovrebbe restarci ore, però. Per voler fare le cose bene è meglio stare fuori da quella temperatura. Noi qua oggi dobbiamo bruciare. Bruciare l'eccesso di parte oleosa di questo metal chrome. Bene. No, prima di fare un altro passaggio sulla lama Andiamo un po' a pulire Quindi adesso ci sarà qualcosa di carbonizzato lì E noi lo dobbiamo andare a togliere Infatti è un po' sporca Vedete che è un po' sporca Poi comunque Cioè è impossibile portarla a proprio che non sporca in questo momento qua perché le ultime gli ultimi rilasci li fa poi lavorando quindi quello è inevitabile certo se se uno sa che devi andare a tagliare delle lenzuola bianche questo trattamento non lo fa però questa per come è arrivata nelle condizioni che è arrivata era una forbice secondo me che veniva usata per lavori grossolani magari in campagna addirittura delle macchie di vernice sul manico però siccome la chiusura è perfetta questo è il motivo per il quale non l'ho voluta aprire poi si spalmerà molto bene la boracca quindi vediamo un po' facciamo una prova per vedere quanto è sporca La lama è già posto così sì la lama può cominciare a lavorare così ed eccesso, il minimo eccesso che ci fosse è solo toglia la lama il manico il manico non è ancora bene quindi bisogna ancora pulirlo con carta e dare un'altra spiammata perché ogni volta che porti fuori il buono ovviamente il materiale è come come un tubetto eh. vediamo un po' da vicino direi che il risultato è più che buono